Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo canale Io sono FishingGP eh, Questo canale capparella di pesca E quindi possiamo subito andare a pescare E' poca gente, si sì vai Allora, proveremo a prendere dei pestici trotam Comunemente chiamati bus Quindi Non perdiamo altro tempo E... Iniziamo a pescare Allora Ok Vai Iniziamo a lanciare Ok Andiamo Ragazzi aspettate Alza un attimo il, la tecnica di avvolgimento così non restiamo attaccati al suolo aspettate un attimo comunque questo, questo gioco si chiama Fishing Planet è un simulatore di pesca free to play quindi si può trovare sia su steam sia su microsoft sur facciamo uno stopping aspettate Per ora un bel niente. Vabbè, proviamo subito con un altro lancio. Ok. Muoviamoci. Oh. Aspettate. Per ora nulla. Ok. Di solito becco più roba, però... Scusate, parlo poco, ma... Cioè, non vedo nessun... Dai qualcosina magari aspettate anche okay. non abbiamo preso niente e già siamo a due minuti di registrazione vabbè ok Fatemi alzare un poco Ok Oggi niente a bocca c'è cioè. Per ora nulla, ok. Ne. Ma come si fa a lanciare così? Dai, ok. Rilanciamo allora, ragazzi. Comunque, vi consiglio di scaricare. Questo gioco è molto bello, molto realistico. Molto bello, perfetto come gioco. Comunque ragazzi, secondo me non... Cioè, su questo canale non è che parlerà solamente proprio di pesca. Parlerà anche di... di... Di gaming. Cioè, di tutto. Anche di news uh, del gaming. Cioè, non solo si pescherà. La maggior parte dei video saranno della pesca. No, la maggior parte, è abbastanza di video. Però potrei... Cioè, posso anche... Dedicarmi ad altre cose... Ragazzi ma non c'è niente scusate fatemi cambiare esca vai allora no dove sono andato? Scusate allora andiamo su I. Prendiamo allo, il gighetino eccolo qua Ok cambiamo Go fishing Ok. Aspettate. Ok. Ma perché lancia così? Perché? Ragazzi, comunque... Cioè, non... Non stiamo prendendo niente. Ma poi non lancia bene questo. Fatemi un attimo alzare Ok, stop go, stop go, stop and go, stop and go, stop and go, stop and go Dai, qualcosa? Mi accontenterai anche di un pesciolino, ma basta che è un pesce Ok, non abbiamo pescato anche niente in questo lancio Molto ripetitiva la cosa, raga, non stiamo pescando niente Ma mi sposto, dai Fra poco mi sposto perché se non prendiamo niente in questo lancio mi sposto, cioè, ma basta Ok No! L'ho perso, si è slamato! Ragazzi, no! No dai era là era là Dai hanno mangiato non ci spostiamo più Ok Dai raga aveva mangiato Però non ho ferrato tanto bene Volevo ferrare più con più velocità? Beh raga dai spostiamoci dai non fa niente Perché non corre? Ah ecco Corriamo oh. Direi di metterci qua E di pescare Lanciamo Eccolo! Allora, aumentiamo un po' la frizione Anche se ho paura di rompere il filo Mi sembra discreto Mezzo chilo sarà? Penso di sì Cioè se non è questo di mezzo chilo non so cosa fare Ragazzi comunque se sentite un po' di interferenza nel microfono ma non lo so Scusatemi adesso arriverà il nuovo microfono Perché questo qua dovete sapere Un po' di intrattenimento Che la mia gatta È salita sulla scrivania Ha, ha visto il microfono L'ha buttato a terra E quindi sentono un po' di interferenza Ma scusatemi a breve arriverà un nuovo microfono della Trust Quindi penso che andrà meglio. Questo pesce non vuole venire. Non gli devo dare tregua. No, raga, mi sta prendendo di nuovo filo. Ok. Dai, pesciolino, vieni. Basta. Paura che me la rompa. Cioè... Oh, uh, l'ho preso. Vediamo quant'è. Di... 4 mezzo chilo, dai. Se può pure fa. Vediamo. Bello. Dai, carino, raga. Direi che andrà molto bene. Allora. Ok. Dai, exit. Ok, liberiamolo perché non posso tenerlo. Ok. Vabbè, ragazzi, direi di chiudere qui il video perché no. Aspettate, prima vorrei farvi vedere un'altra cattura. Scusate, no, no, non voglio assolutamente stoppare il video. Dai, intanto gli altri pescatori stanno tirando fuori cose. Ho sentito dall'audio, penso Dai qualcosina, vediamo se ci prendiamo Se non prendo niente in questo lancio Direi di chiudere qua il video Dai qualcosa, dai qualcosa Non far chiudere il video così No dai, non lo chiudi il video Lo faccio solo per voi Però meglio fare un video Veloce perché sennò YouTube rompe un po' Vabbè no YouTube non ha nessuna colpa perché C'è a po' ragione che io mi, poi vi scocciate a guardare i video così lunghi Aspettate Ok Ok Dai, dai. dai. dai c'è, cioè, raga, non c'è niente in questo lago, porco. L'avete visto? Era qua sotto, raga. Aspettate, aspettate, aspettate. Ne ho sbagliato. Vabbè, sarà già scappato. Vabbè, raga. Scusatemi per il video, che abbiamo solo preso un pesce. Domani farò di meglio. Quindi scusatemi. Noi ci vediamo al prossimo video. Uh, attivate la campanellina, iscrivetevi e mettete like. Condividete il video con vostra nonna, vostra madre, vostro padre, vostro zio e la vostra bisnonna eh, Noi ci vediamo ad un prossimo video che domani uscirà Quindi, Oppure oggi, non lo so, cioè oppure stanotte Comunque vi ricordo Vabbè, ho già detto tutto Quindi noi ci vediamo ad un prossimo video, l'ho detto 30 volte e mi raccomando, basta, ciao raga. <ride> ok, ciao raga. Grazie per, per avermi seguito. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao raga.